di più, pensa, vabbè, il gruppo che si è formato è bellissimo e poi anche la visita al Shanghai Tower Observatory dove siamo riusciti a vedere tutta la città dall'alto. Allora, penso che quello che mi ha colpito di più sia stato il contrasto che c'è tra quello che sono i grattacieli super moderni del Financial District e tutta la parte della tradizione più antica, dei templi, dei giardini certo ricorderò le amicizie che si sono formate ma soprattutto il cibo che ho potuto provare a Shanghai il cibo? di <ride> <E> viaggio? <veri. ride> mi ricorderò per sempre il sorriso della gente, in particolare dei bambini che ci guardavano stupiti, che ci guardavano passare, ci sorridevano. Mi ricorderò tutto perché è una bellissima città, mi sono divertita tanto, è un'esperienza molto formativa e devo dire che sono vissuta molto.